Quello che tu mi stavi dicendo, che eh, sei ritornato agli albori, <ride> giusto? E, e vorrei con te condividere un uh, qualche cosa a sorpresa, ok? Allora, ma un minuto solamente, ma poi tu me ne parlerai con... Uh, ok, l'audio è arrivato l'audio Salve a tutti, vi presento Alessandro Abbey, Art Director di Gogan Team. Oggi andiamo a parlare di uno strumento che è stato approvato scientificamente e quindi apprezzato a livello mondiale e la Gogan Team lo sta adoperando nei corsi di aggi aggiornamento e anche nei propri salmoni l'insegnamento rimane sempre al primo posto o sbaglio? Ma eh, diciamo Francesco che sono esattamente 49 anni di carriera dedicati alla, al rispetto della categoria e di, di tanti ragazzi che mi hanno conosciuto che oggi nutrono un ottimo successo nazionale e internazionale e sono sempre pieno di, di passione e quindi nella passione tu trovi il rinnovamento trovi la voglia di, di proseguire il viaggio e ti scordi magari dell'età perché perché senza la, la musica del tuo mestiere non sai non sai stare secondo me tu sei stato sempre un innovatore innovatore di guardare oltre se ricordo bene Gogen significherebbe eh, guardare oltre. Sì. Allora, eh, volevo eh, sapere da te le ultime novità freedom è un prodotto che funziona fantasticamente perché c'è cioè proprio un, un universo. Poi metterò il link di quei video che tu hai fatto, eh, sono bellissimi, didattici, eh, ti faccio ancora i miei complimenti, eh, però vorrei sapere dove siamo arrivati. Due anni fa ti ho intervistato e ne è passata tanta di acqua. Ma guarda, io spero di non annoiare questa, questa breve riunione che poi tu sicuramente trasmetterai ai, agli ospiti, no? Sicuramente eh, tutte le categorie hanno e stanno attraversando un momento veramente singolare, perché ha tolto eh, alcune bellezze, ma con questo noi dobbiamo essere fiduciosi di riconquistarle. Come si riconquista qualcosa? Si riconquista tramite la cultura, lo studio, la passione, la perseveranza, la voglia ancora di più di stare insieme. Perché eh, questo modo di fare socializzazione, in questa storia più commercializzata come globalismo, eh, ha creato delle negazioni, ha creato delle divergenze, delle infrastrutture sempre più che hanno allontanato alcune platee. E quindi starà a noi cercare di riavvicinarci il più possibile per eh, fare arte, eh, perché qualsiasi mestiere, tra l'altro voglio dire, qualsiasi mestiere se preso con passione è arte, eh, viene fatto con amore è arte nel rispetto della di, di, di quello che è la comunicazione no? di quello che può essere la felicità che trasmetti e che, che riceve e che tu ricevi perché poi noi trattiamo con il pubblico trattiamo con le nostre clienti no e anche quando tu vai a, a fare for, la, formatore e vedi una persona che prende successo da quello che sono i tuoi consigli e le tue tecniche, lo tuo stile, sicuramente c'è un pathos. Quello che è la, è la parte, penso, più bella che possiamo, dove noi possiamo nutrirci. No, certo. e Io posso dire questo, Francesco, che tu lo sai vengo dalla, da una delle scuole più importanti a livello mondiale perché eh, la Vidal Sassoon ha tirato fuori grandi elementi e grandi stilisti italiani e non solo italiani però oggi eh, metto un po' da parte gli angoli ma non perché io non amo le, le geometrie applicate nei capelli ma eh, voglio un mondo più più libero perché meno siamo duri e meglio è più riusciamo a essere eh, armoniosi in tutto quello che noi facciamo e come lo rappresentiamo e meglio è Andiamo credo qui. che sia molto importante l'habitat perché il nostro habitat, quindi dove viviamo, quando riceviamo delle persone all'interno dei nostri saloni, è importante tutto quello che sono le armonie, no? le energie. Questo è molto importante. Poi ovviamente vengono le tecniche, viene la, la competenza su quello che sono eh, i principi importanti da, da sapere. La motivazione è fondamentale trasmettere certo, la motivazione certo. a un tra virgolette a un altro essere umano, è uno dei segreti dell'apprendere e progredire come noi abbiamo fatto, cerchiamo di aiutare questi giovani che è diverso, come, come quando abbiamo iniziato noi, però se noi facciamo esperienza quell'antica e la mescoliamo con questa eh, moderna, eh, come questa chiacchierata in internet che, che i nostri colleghi sentiranno, tutti che si lamentano, però qui non c'è più bisogno di lamentarsi. Più che lamentarci, noi dobbiamo effettivamente osservare l'avvelenamento che applicano. Alcune persone che non hanno competenza nelle materie eh, commerciali e come dovrebbero poi difendere queste realtà commerciali e ti faccio un esempio il, il reddito di cittadinanza è un profondo inquinamento sociale messo come è stato messo e quindi ha non soltanto danneggiato tanti settori ma danneggiato i giovani ha danneggiato la morale, ha danneggiato tutte quelle realtà. La famosa spina dorsale che dovrebbe invece essere dritta e retta, perché nella vita serve avere la forza di reazione cadere e rialzare. Ahimè, la politica ha fatto un brutto scherzo alla cultura, alla filosofia e alla migliore storia del mondo dei cittadini. Eh, proprio sul reddito di cittadinanza noi parrucchieri ultimamente ci sono proprio problemi tecnici che non si trovano del personale proprio perché c'è un gioco delle parti tra un reddito di cittadinanza e uno stipendio per una persona giovane e quindi ho un sacco di amici colleghi che adesso farò proprio un'intervista specifica proprio per questo del reddito di cittadinanza che in qualche maniera ci ha coinvolto anche a noi come categoria ci sono determinate persone che conviene avere solo il reddito di cittadinanza e non lavorare per il momento ma sicuramente finirà anche questo no? ma eh guarda eh, io penso eh, tu no, no, non sei le, le mie ultime no? oggi sono un referente politico e mi sto spingendo sempre di più adesso vediamo dove dove riuscirò ad arrivare perché mi sono buttato nella politica perché effettivamente quando ho provato a, a rappresentarmi all'interno di, di alcune realtà come il cna come l'unfast no? dove ehm, andavo a spiegare dei temi che dovevamo affrontare come categoria io trovavo dei pozzi dove il sasso non sentivi quando arrivava e ti sto parlando già di 30 anni fa quindi non c'era reddito di cittadinanza ma c'erano altri problemi e qual erano i problemi caro francesco i problemi erano una mancanza di scudi fiscali nei, nei confronti delle aziende quindi per eh, quello che era la platea televisiva si parlava esclusivamente di furbetti e di evasori furbetti ed evasori quando poi noi abbiamo amazon che non paga né le tasse e tanto meno l'IVA. quindi Tecnicamente io mi sono ritrovato che la categoria che amo non è stata mai difesa da nessuno, non è stata mai difesa dai contratti di lavoro, non è stata mai difesa dai, dai sindacati e siamo vessati costantemente ormai da circa 35 anni. Quindi come referente politico in Italia Exit io sto facendo un lavoro a fare i spenti per cercare di... Uh, sviluppare degli emendamenti come vengono chiamati oggi, dei protocolli che possano essere in equilibrio tra un giusto fisco e non una vessazione del fisco, dedicarmi ai servizi fotografici, alle collezioni o vari progetti da qui ai prossimi tre anni sviluppare dei brand nuovi per, uh, per ovviamente lavorare al Fianco di, di tanti professionisti e quindi eh, ti vedremo prossimamente sempre più con questo ruolo politico. Ma vorrei con... tanto difendere la categoria, Francesco vorrei Fentare... tanto lasciare Insomma... un bel segno a, a, a, a quello che ho amato da sin da ragazzo, perché ho iniziato a 13 anni. Quindi arrabbiarsi o farsi un pochino sangue nero, come dicevano le nostre nonne. Ma proprio perché io sto in una fase dove eh, desidero, ti ho detto prima, desidero lasciare qualcosa di buono, no? a prescindere da, da quello che sarà lo stile, il metodo Goubain, no? che io penso che sarà abbracciato da tutte le persone che faranno parte di questo brand e lascerò a loro il successo, il proseguito del viaggio. No? Però certo. quello che voglio dire, caro Francesco, è che non possiamo più banalizzare e nel buddismo si dice che dopo che hai praticato ti devi alzare e devi fare azione, a volte nascono delle cause e effetto e non le dobbiamo vedere che... e dare per scontato, noi le dobbiamo sempre studiare anche queste. Che alcune cose eh, ci vengono a mancare perché non le, non le abbiamo mai prese in considerazione rispetto magari a Londra, magari come in America, perché in ogni paese, in ogni territorio ci sono dei problemi, però, però sicuramente l'Italia sta attraversando un periodo singolare e quindi dobbiamo essere molto uniti, consapevoli, coordinati a far sì che il cambiamento sia vero e il cambiamento chi lo fa lo fanno gli uomini lo facciamo noi lo facciamo noi con la consapevolezza e l'unione. Quindi la parola magica per eh, rafforzare tutto questo è amore, è giusto? Dovremmo dire certo, eh, perché questo è un concetto un po' astratto su certe dice "Ma come mai? C'è cioè, il mio nemico che eh, mi fa male e io devo lanciare amore?" Verso quella persona che ancora al limite non è consapevole di quello che, che sta facendo. attenzione Francesco. Ehm, allora io posso dimostrarti che voglio rispetto da te, ma dimostrando di amore, non so se oh, è chiara come metafora. Noi, noi abbiamo io voglio, io ti do tutto quello che posso darti ma tu devi rispettarmi perché nelle regole ci, questo è amore anche il rispetto deve essere una forma d'amore perché se no diventa un surrealismo eh, e, le parole, e le parole diventano slogan e non le applichiamo per quello che sono nel loro significato senti ma qualche ragazzo campione c'è nel nel parco giusto sono tutti persone un po nascoste per il momento nell'ambito professionale perché noi la viviamo così per proteggerli ma loro come la vivono sono consapevoli guarda società. io io posso dirti questo che in italia in questo momento stanno mancando dei leader che facciano i trascinatori meritocraticamente ma non per se stessi quindi c'è tanta gente di valore in Italia però l'italiano diceva bene alcuni grandi giornalisti de dei tempi passati è una persona che è abituato a morire e rinascere da solo quindi noi siamo un po' tutti solisti artisti proprio nel vero senso della parola nel nostro dna non um, sia, siamo più capaci a prendere fregature che a darle e quindi un, dei libertani che abbiano ovviamente delle strategie e delle competenze potrebbero essere utili alla nostra categoria e a tante altre categorie. Quindi per concludere questa nostra chiacchierata, che cosa che consiglio possiamo dare ai nostri amici I, ai colleghi dico rifate, ricominciate a fare delle riunioni serali dove si incontrano vari gruppi e dove ci sia un interscambio anche senza forbici e pennello ma di dialogo dialogo, dialogo poi il Cosmo Prof quest'anno sarà una vetrina che comunque cerca di riaccendersi dopo una pesante pandemia. Ed è giusto farsi una passeggiata chi avrà la possibilità di andare. So che ci sono dei validi professionisti che lavorano, diciamo, a questo spettacolo oh Hey, che viene fatto al padiglione eh, 3. <ride> pa sì, a quello che può essere appunto il padiglione, uno dei padiglioni importanti del Cosmoprof. Ci sono delle aziende giovani, delle aziende che stanno spingendo eh, la forza nazionale e internazionale del paese e sono contento perché sono italiane. Ne conosco alcune e quindi posso dirti che con tanto rispetto posso dire che abbiamo dei prodotti d'eccellenza. Che non sono meno di, di tutto quello che è stata sempre brand internazionali di multinazionali che poi eh, hanno anche a volte soggiogato il carattere dei parrucchieri, quindi incastrandoli in situazioni che non erano troppo piacevoli. Guarda, io adesso sono molto contento perché, eh, dopo due anni di pandemia, riapre a tutti schermo Cosmograph come un sono veramente molto molto curioso di questi due anni aziende eh, persone che hanno eh, rinnovato nuovamente quello che sarà la proposta di eh, Bologna e nelle prossime settimane cremo con mano dentro i parrucchieri ora se c'è quell'entusiasmo della ripartenza sicuramente tra un paio di settimane ci avremo parrucchiere anche meno stressati eh, per tutte le problematiche che ci sono però stiamo sì. lavorando per cambiare eh, anche eh, le leggi per abbassare l'IVA eh, ho, ho avuto l'opportunità di fare un'intervista eh, con uh, lavoro con uh, ai lobby eh, che è questa associazione nazionale dove anche loro a livello politico eh, stanno facendo delle proposte per scendere il 10% di IVA nel nostro settore adesso tra il dire e il fare c'è sempre il mare perché poi noi siamo artigiani poi c'è la politica che deve ragionare come politico tu sei una cosa particolare perché sei un parrucchiere e sei un politico, e questo ci dà molte chance per uscirne fuori prima o poi, no? Certo perché ti posso garantire che già stanno nascendo dei, degli importanti scontri al vertice, nel senso che la matematica non è un'opinione. no? Quindi io sto portando. Sto portando L'assurdo La, certificato di questo governo e di queste procedure governative che sono andate fuori, fuori, fuori qualsiasi parametro, diciamo, di, eh, di legge proprio. Di legge, cioè, una società o una partita IVA non può arrivare al 70% se non oltre di pesi fiscali. Esatto. e quindi ci sono ovviamente al mio fianco degli economisti che fortunatamente ancora non sono stati inquinati da, da quello che è un certo tipo di sistema perché tu devi sapere caro Francesco che eh, l'economista quello che non è pagato ti, ti dirà sempre la verità, ti porterà l'azienda anche a dei grandi risultati, chi viene pagato dal palinzesto ti posso garantire che inventeranno un qualcosa che non c'è, non esiste, però lo fanno passare tramite eh, i media, tramite tutto quello che è la comunicazione che sono loro che costruiscono le fake news. Questo video andrà da qualche parte, potrà andare in tutto il mondo, ma potrà andare anche nel quartiere, però va, qualcuno parla. Ascoltami Francesco, allora noi dobbiamo... Serve, serve dimostrare una cosa, che ci sono persone di grande spessore, di grande competenza, che non possono essere prese in giro o strumentalizzate. Perché io mi sento di parlare a nome della categoria italiana e so per certo che quello che io ti sto dicendo... È certificato e potrebbero mettere le firme tutti i parrucchieri d'Italia, dal più piccolo al più grande e ti posso dire che per ristrutturare questo sistema non è difficile farlo ma serve che veniamo rispettati come categoria e serve applicare le giuste regole per togliere un'evasione e per togliere i, i, quello che è l'ambulanza di andare in giro per, le, per gli appartamenti perché si sente sempre dire le stesse cose da 30 anni in america ci sono delle persone che non hanno bisogno di avere un salone lavorano freelance lavorano con dei contratti di associazione e partecipazione dove la signora fornero li distrusse questi contratti ma non si può distruggere un'economia specifica all'interno di alcuni settori e non si deve per forza avere una microazienda per poi fallire o per far comodo soltanto ai comodi di uno, di uno Stato e di un governo che con la burocrazia distrugge. Ritornando alla bellezza invece dei capelli, io penso che l'italiano deve ritornare a difendere il Made in Italy. In tutto quello che è i prodotti e la manifattura. E anche questa è politica, anche questa è politica, perché l'italiano in giro per il mondo, e ne conosco tanti, stanno fra le prime linee eh, di grande successo riconosciuti a livello mondiale. L'Italia poteva essere una cantera, è una cantera ma deve riprendersi possesso dei suoi valori per farlo non serve essere dei fenomeni a me serve essere leali di cuore sinceri chiari perché insieme possiamo fare una grande differenza sociale di cultura io ho amici che suonano che fanno musica che conoscono due o tre lingue. Il parrucchiere ha fatto un'evoluzione che tu non sai. Ha competenza, ha competenza. E facciamo uno dei mestieri più belli del mondo, la beauty in casa c'ha un PIL, aveva un PIL altissimo a livello nazionale. Quindi noi dobbiamo dimostrare quello che noi siamo il nostro valore senti dove ti possono seguire le persone poi metterò qualche link per seguire allora io ho una pagina che si dedica esclusivamente alla, alla politica che è Alex Abey ok perfetto. Alex Abey e lì io esprimo quello che è una una logica democratica su tutti i temi che vengono a mancare alle nuove generazioni e perché no ai pensionati sì. e oggi più che mai la rivoluzione umana vista nella veramente nella parte più bella del, dell'io è qualcosa di meraviglioso è un universo e quindi Grazie alla cultura noi dobbiamo prendere la scienza e sfruttarla, ma la scienza non deve sfruttare la vita delle persone. Quindi, perché prima ti ho parlato della cultura? Perché grazie alla cultura noi possiamo, studiando, possiamo dimostrare le competenze che abbiamo in qualsiasi materia. E un politico non si può permettere assolutissimamente di danneggiare una nazione perché se no deve essere cambiato. Dobbiamo riacquisire dei poteri, ma poi ce l'abbiamo già quei poteri che... di scegliere le persone. Ce l'avremo, vediamo. Ecco, quindi oggi è la prima puntata di una serie di notizie che andremo a pescare <ride> la prossima volta. Ricordati che io sono sempre sempre a disposizione tua Guarda, perché, ti molto, perché una... Sei, sei una bella persona e perché c'è un trascorso simpatico, no? Ti ricordi quando facevamo quel grande show e tu facesti tutte quelle strutture bellissime? Queste strutture fantastiche. È, è stato un grande spettacolo. E una delle passie che già facevo, mi ero comprato una piccola telecamera All'epoca c'erano tipo i benzinai che ti davano delle telecamere con i punti, eccetera. E io mi ricordo che entrai dentro questo palco alla fine di tutto questo spettacolo che è stato meraviglioso con questa tele telecamera e questo teatro regina pieno di persone che applaudivano. Quella è stata una delle serate più emozionanti. Eh, a parte fatto per inventare quelle strutture ci ho messo un mese <ride> e c'avevo il negozio pieno di colla perché è fatto con è sintetico. Però ecco. Però quella... perché, ci ricord... perché ci ricordiamo questo? Perché in quel giorno c'è stata tanta gente che lo ricorda e, e, ed è stato un, un successo per tutti. Sì, guarda, è incredibile. Ma guarda, di spettacoli tu ne fai tanti ne ho eh, fatti da sì. eh, fatti tanti papà, adesso adesso i, i tempi sono cambiati quando salgo in pedana non salgo per essere una star salgo per passione per amore mi ricordo che in una delle ultime pedane che dove c'era c'erano io stavo al palazzetto dello sport e quindi il palazzetto dello sport era gremito collaboravo in quel giorno con altri importanti stilisti di fama nazionale come Maurizio zangheri le voglio un bene dell'anima quindi il selvaggio no beh io dietro le quinte piangevo e pensavano che mi sentivo male e invece no io piangevo di gioia piangevo perché mi ero emozionato a vedere la felicità di quello che stava succedendo come evento e l'emozione degli altri a me mi aveva emozionato e quindi io piangevo e quindi eh, raccontiamolo raccontiamolo ai giovani senti Alessandro grazie della chiacchierata per eh, averlo subito in diretta questo adesso ci metto un po di link se mi mandi un WhatsApp eh, l'indirizzo del blog dove quello politico così perché sì. ci possono essere persone interessate a, a, di più alla politica e poi ci rivedremo alle prossime eh, con anche con Freedom eh, metterò il link perché ci sono delle tecniche fantastiche con questo prodotto che tu hai costruito tanti anni fa e vedo che eh, fa delle cose meravigliose lo consiglio ai giovani grazie, grazie. ciao ciao a tutti